In questo tutorial vediamo come assegnare un CAUT come compito a casa quindi in modalità asincrona ci rechiamo su CAUT.com e ehm, entriamo con le nostre credenziali una volta all'interno di CAUT possiamo eh, andare a prendere il, il quiz il CAUT che vogliamo assegnare per casa se è nell'elenco già dei nostri CAUT andremo a cliccare su My CAUT, altrimenti su Find CAUT. Supponiamo che sia già tra i miei CAUT, quindi vado a sceglierlo, a prenderlo, per esempio calcolo combinatorio, decidiamo che è questo quello che vogliamo assegnare come compito a casa. Cosa faccio? Clicco sul titolo del CAUT in modo tale da aprire la pagina con i dettagli che lo riguardano e vado a cliccare su questo pulsante verde challenge sfida questa infatti è la modalità asincrona per assegnare un cauto la prima cosa eh, che devo fare è impostare mh, la data di scadenza di questa sfida quindi entro quando eh, I ragazzi dovranno svolgere questo compito, quindi imposto eh, quanti giorni hanno a disposizione, imposto anche l'orario di scadenza e qui ottengo eh, la, data, ehm, appunto, la data per cui ho assegnato il compito. Clicco su Next e eh, mi si apre questa finestra dove ho la possibilità di copiare il link a questo CAUT o direttamente il PIN, quindi il codice eh, vi consiglio oppure eh, come vedete se avete una google classroom eh, cliccando su questo pulsante potete eh, condividere mh, con la classe direttamente eh, i riferimenti per raggiungere questo caout quello che io vi consiglio è di eh, comunicare ai ragazzi direttamente il pin anche perché se eh, date loro questo link in realtà eh, e se loro poi lo aprono con un browser adesso vi faccio vedere incollo qui il link in realtà non, non si riesce a entrare nel gioco via browser si apre questa pagina che ci dice che appunto siamo stati sfidati ma che per partecipare al gioco abbiamo bisogno di aprirlo con la loro nuova app è un'app gratuita che si può scaricare sia dall'app store che da google play quindi dispositivi ios oppure android e eh, si può giocare, partecipare a questo Cauti in modalità challenge soltanto eh, utilizzando l'app, quindi eh, da browser non si riesce. Una volta che abbiamo quindi comunicato il pin ai ragazzi, e ai ragazzi poi basterà aprire l'app e inserire il pin per entrare direttamente nel gioco e rispondere, poi vedere anche in tempo reale. Eh, come si sono eh, classificati rispetto agli altri sfidi, agli altri sfidanti, cioè agli, agli altri mh, compagni di classe. Una volta che appunto è scaduto il termine, come faccio ad andare a vedere i risultati e come hanno risposto i miei studenti? Mm, esattamente come faccio quando propongo dei cauti in modalità sincrona, cioè vado a cliccare sul mio nome qui in alto a destra, sui miei risultati, Vado a eh, individuare qual è il CAUT eh, che ho assegnato e poi potrò scaricare i risultati in, sotto forma di foglio elettronico in formato XLS, quindi Excel. Eh, cliccando su Download li vado a salvare direttamente sul mio dispositivo, altrimenti, qui vedete che c'è il logo di Google Drive. E se clicco su questo pulsante, vado a salvarlo direttamente nel cloud nel mio google drive allora vi faccio vedere semplicemente andando a scaricare questa pendenza di una retta che ho assegnato a una mia classe eh, abbastanza problematica che di solito si guarda bene dal, dall'eseguire i compiti a casa che invece una classe poco numerosa, hanno partecipato al, um, al CAUT in modalità challenge quasi tutti. Come vedete qua dai risultati, la percentuale delle risposte corrette non è molto alta, tutt'altro sono di più le risposte sbagliate, ma questo è comunque un successo perché um, diciamo che c'è stata un'altissima partecipazione, cosa che ripeto è una classe che solitamente non svolge i compiti a casa anche se eh, ne assegno sempre eh, pochissimi e poi come, come capita anche con le altre modalità di CAUT qui si possono andare a vedere i risultati nel dettaglio anche domanda per domanda ogni studente come ha risposto e utilizzare quindi una volta che si, ci si rivede in classe i risultati anche per um, avere la um, possibilità di eh, correggere gli errori eccetera io ve la consiglio.